Naga yeh, naga una bella pedalata mattutina, freddo, umido, ma sempre in sella. Mi trovo a pedalare in Val Cavanata, con Salon di Grado, e questo video lo sto facendo per annunciarti che sabato 19 dicembre 2015 ci sarà un brindisi per inaugurare la nuova associazione culturale Nagai Project per il supporto della ONG etiope Chain of Love, la bicchierata la faremo in, presso l'Osteria Agli Orbi di Muzzana del Torniano da Balute e Michela. Ore 20, inizio serata, ripeto Sabato 19 dicembre 2015, Muzzana del Turniano, Osteria agli Orbi. E con questo è tutto.